Ciao bambini, a voi è mai capitato di finire in un libro? A me sì, Gisella, pipistrella. C'era una volta una pipistrella di nome Gisella che capiva tutto a rovescio. Almeno questo era quello che i cuccioli degli animali pensavano di lei. Tutto era cominciato con il suo arrivo. Il saggio gufo che voleva offrirle un regalo di benvenuto chiese agli animali di scoprire che cosa le sarebbe piaciuto. Mi piacerebbe un ombrello per tenere i piedi asciutti disse Gisella. Gli ombrelli tengono asciutta la testa non i piedi bisbigliò il piccolo elefante questa pipistrella è proprio matta. Beh tutti possono sbagliare disse la capretta alla fine non ci pensarono più e le regalarono un ombrello nuovo molto carino ma Gisella disse un'altra cosa molto bizzarra Disse... Eh, grazie, davvero, per questo ombrello. Stanno arrivando dei terribili nuvoloni nel cielo... Qui sotto. Sciocca, di una pipistrella, ridacchiò la piccola giraffa. Il cielo è sopra, non sotto. Fu allora che Gisella disse un'altra cosa strambalata. Se dovesse piovere tanto, il fiume si gonfierà e le mie orecchie si bagneranno. Il fiume semmai bagnerebbe le nostre zampe, non le nostre orecchie, ruggì il leoncino. Ah, vorrei avere un cappello da pioggia, aggiunse Gisella, ma sarebbe inutile. Cadrebbe subito su nel prato. Giù nel prato, non su nel prato, borbottò lo scimpanzé. Che sciocca questa pipistrella! Ormai tutti gli animali pensavano che Gisella fosse completamente squinternata e andarono di corsa a parlare con il saggio gufo. È matta! Dice cose troppo strane! disse il piccolo elefante. Può essere pericolosa! aggiunse il leoncino. Devi fare qualcosa! concluse la capretta. «Perché pensate che Gisella sia matta?» gli interruppe il bufo. «Perché vede le cose diverse da noi!» disse il giovane rinoceronte: «Anzi, molto diverse!» Il bufo si fece pensieroso e poi disse «Voglio fare a Gisella qualche domanda e poi deciderò che ha bisogno di un esame alla testa!» E così andarono tutti insieme da Gisella. Il gufo le chiese se poteva rispondere ad alcune domande e lei rispose, certamente. Domanda numero uno, iniziò il gufo, come è fatto un albero? Facile, rispose subito la pipistrella, un albero ha un tronco in cima e le foglie in basso. Hai sentito gufo, ma è veramente matta, ridacchiò la giraffa. L'albero ha il tronco in basso e la foglia in cima. Lo so perfino io, l'ha detto il maestro Mirko. Domanda numero due, continuò il gufo. Come è fatta una montagna? Anche questo è semplice, disse Gisella. Una montagna ha una parte larga sulla cima e una punta in basso. Oh, tu sei proprio matta, eh? La punta della montagna si trova sopra, non sotto disse la capretta io lo so sono una capra di montagna questa pipistrella è proprio sciocca gridarono tutti insieme ci vuole un dottore un'ultima domanda disse il gufo, e questa volta voglio che rispondiate tutti tranne gisella certo risposero i giovani animali qual è la domanda il gufo saggio proseguì. Domanda numero 3 Avete mai provato a guardare le cose dal punto di vista di Gisella? E li fece mettere tutti sotto sopra. Appesi i rami, proprio come lei! Oh, si meravigliò la capretta. Gisella aveva ragione. Vista da qui, la punta della montagna è in basso. E l'albero... «Al tronco sopra e le foglie sotto!» esclamò la giraffa. «Ehi! L'erba è sopra le nostre teste!» si stupì il piccolo rinoceronte. «E il cielo? Non c'è più!» In quel momento iniziò a piovere. «A piovere! Piovere! Piovere!» «Posso scendere adesso, gufo? Il fiume sta salendo!» «E le mie orecchie sono a mollo!» si lamentò il leoncino. «Anche le mie zampe!» barrì il piccolo elefante. Gisella gli prestò il suo ombrello nuovo per ripararsi. «Grazie!» le disse l'elefante. «Mi dispiace aver detto che sei matta!» «Sì, scusaci!» dissero tutti i giovani animali. «Oh, non fate gli sciocchi!» sorrise Gisella. Fine del libro, fine della... No, per mi sono per la